Oggi Ideandu ti dà un consiglio semplice e rivoluzionario per scattare le tue fotografie al meglio possibile. Perché secondo te non riesci a scattare delle belle foto? La risposta che ti può dare un fotografo professionista è una sola, la luce. Infatti molto probabilmente non scegli l'angolo giusto di dove scattare le tue fotografie. La luce è una cosa importantissima nella fotografia. Purtroppo è molto difficile capire quale sia l'angolo corretto di dove scattare, sia in spazi aperti sia al chiuso. Ma oggi ti diamo un consiglio semplicissimo per poter fare delle foto meravigliose, e scegliere la luce corretta. Ricordati che la luce può trasformare un soggetto poco interessante in qualcosa di davvero incredibile e d'altra parte una luce sbagliata può trasformare un bellissimo soggetto in una foto bruttissima. I consigli più generali che ti posso dare sono mai scattare una fotografia con il sole di fronte oppure alle spalle e un altro piccolo consiglio è quello di utilizzare sempre il flash anche di giorno questo renderà le luci delle tue foto più piene il consiglio che posso darti è quello di fare un test prima di partire a scattare le tue foto prendi la tua macchina fotografica che può essere anche il tuo smartphone e scatta 6 o 7 fotografie a 360 gradi scattandole proprio in questo modo Tic Tic riguardando le fotografie capirai immediatamente qual è il migliore angolo da dove viene la luce infatti io ho scelto questa se volessi fotografare nel modo migliore il soggetto grazie a questo piccolo accorgimento saprai esattamente da che punto farlo altro piccolo consiglio ma sempre utile è quello di modificare esposizione brillantezza e vividezza l'esposizione ti permette di modificare le ombre e le luci in modo da renderle più omogenee o eventualmente eventualmente anche più contrastate, dipende dal risultato che vuoi ottenere nella fotografia. La brillantezza invece accentua le zone chiare e le rende ancora più corpose. La vividezza invece accentua i colori primari che sono rosso, giallo e verde aumentando la vividezza se c'è un particolare di questi colori verrà molto accentuato molto spesso dà veramente un effetto particolare in ogni caso ricorda che la cosa migliore per le tue fotografie è scegliere l'angolo migliore per avere una luce perfetta ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciateci un bel commento e magari inviateci qualche vostra foto scattata in questo modo spero che questo video di Andouvi sia piaciuto, alla prossima!